Mi trovo a Vigiù, una località in provincia di Varese, vicino al confine con la Svizzera. Qui, in una notte dell'inizio di dicembre del 1943, Liliana Segre con suo padre. Alberto tentarono la fuga verso la Svizzera, una fuga che riuscì, riuscirono a superare il confine tra Saltrio e Darzo e poi però incontrarono un ufficiale svizzero che non volle sentire ragioni e li rispedì in Italia dove furono arrestati dietro di me nella selva di Vigiù, Liana Segre la ricorda come selvetta di Vigiù. Da allora iniziò quel percorso drammatico verso la deportazione ad Auschwitz attraverso le carceri di Varese, Como, San Vittore, 40 notti a San Vittore e poi la partenza del convoglio dalla stazione centrale, da quei sotterranei oscuri della stazione centrale di Milano dove attualmente si trova il memoriale della Shoah che consiglio a tutti di visitare. Sono qui perché questo confine che abbiamo attraversato con facilità eh, pochi minuti fa allora era un confine che divideva tra la vita e la morte, che respingeva le persone, che non consentiva ai richiedenti asilo di avere soddisfazione in moltissimi casi, in altri invece furono ospitati dalla Svizzera con generosità. Ci parla di un'Europa di 70-80 anni fa quindi i nostri nonni potremmo dire, i nostri genitori anziani, non si tratta di una storia così antica, l'Europa era divisa dalla guerra, da confini, da muri, da reticolati, da polizie di frontiera che fermavano le persone che cercavano di salvare la propria vita, è una storia in me molto attuale che ci fa pensare che l'Europa debba tornare ad essere quello spazio di pace da costruire con entusiasmo e non da vivere con sofferenza, uno spazio in cui le persone si possano muovere insieme ai loro diritti perché questo è un po' il punto, che sia un luogo del benessere, che attraverso l'Europa si possa immaginare di cambiare il mondo, è per questo che tornare a Vigiu sulle Orme, sulle Orme di una Liliana Segre piccola, in questa avventura come la ricorda lei di quella notte tra il 7 e l'8 dicembre del 1943 significa ribadire che l'Europa, la Costituzione, tutte le convenzioni, le carte dei diritti sono nati proprio in reazione, potremmo dire a quello che successe allora che succedeva a È un'Europa che immaginiamo quindi come un'Europa di pace, di benessere in cui non ci siano più questi confini che dividono le persone, non ci siano più eh, quello che vediamo a Bardonecchia, che vediamo solo al Brennero, che vediamo eh, in altre località in cui ancora persone che vengono da lontano sono fermate, sono bloccate addirittura senza nessuna ragione. Un'Europa che superi il muro di Dublino, come abbiamo voluto chiamarlo, è un'Europa che torni a riflettere su se stessa, forse con più ambizione, meno chiusure e con la capacità di dare asilo e ospitalità ai cittadini europei, a quelli che qui vogliono vivere e lavorare.